Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia del Chelsea per la stagione 22-23 in edizione FAN, la maglia più comoda dedicata ai tifosi La caratteristica principale della nuova maglia home del Chelsea 2022-23 è il colletto che è bianco con finiture verde acqua La maglia del Chelsea 2022-23 è ancora sponsorizzata da tre mentre la società di investimenti digitale Welfin fa il suo debutto come sponsor della manica. La maglia casalinga Nike Chelsea 2022-23 è tutta blu, con collo serafino bianco-turchese. Un motivo leone turchese può essere visto sul collo bianco. Lo stesso design è ripetuto sulla maglia pre-match Chelsea 2022-23 e su altri capi della collezione. Pantaloncini blu. Cazzettoni bianchi completano il kit. La maglia è fatta in 100% poliestere riciclato. Avevo già visto questa maglia in versione player, trovate qui in alto la recensione. Ho deciso di rivederla eh, per notare anche le differenze. Devo dire che è una bella maglia. Nella mia classifica, questa prende 3 stelle con tutte le rifiniture giuste di un'ottima qualità. Qui in alto, Vedete il costo che per una maglia fatta così bene e con dei tempi di spedizione così veloci, questa è arrivata in 18 giorni, è veramente bassissimo. Peraltro vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa maglia e quali altre recensioni vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan.